ciao ragazzi buongiorno il video di oggi è a tema laurea quello che vorrei fare io è realizzare una scatolina ispirata appunto al classico cappellino che si utilizza. Per questa occasione il progetto di oggi sarà utilissimo per essere utilizzato come scatolina porta confetti. Io in realtà lo realizzerò un pochino più grande perché eh, la utilizzerò invece come scatolina ehm, dove mettere all'interno il regalo appunto che eh, andrò a fare per una laurea, quindi uh, l'idea va bene per entrambe le cose, il procedimento è uguale, verrà modificato soltanto la grandezza. Prima di cominciare però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e niente, partiamo! Prendo uno scotch e lo utilizzo come misura della base del mio cappellino, vado a ritagliare con il cerchio che ho tagliato vado ad utilizzare un cerchio più piccolo per realizzare una riga che mi servirà eh, come linea di riferimento per andare a tagliare delle piccole sezioni che mi serviranno per incollare questa base alla striscia di carta quindi partendo dall'esterno fino alla riga che ho tracciato vado a tagliare di delle piccole sezioni di mezzo centimetro più piccole sono e eh, migliore risulterà la forma del cerchio a risultato finito Adesso, aiutandomi di nuovo con l'oggetto che ho utilizzato per realizzare la linea, vado a piegare i pezzettini di carta verso l'alto. Meglio ancora da questo lato, in realtà... Adesso vado a ritagliare una sezione di carta che mi servirà per realizzare il bordo del cappellino Taglio e adesso incollo la striscia alla carta io utilizzo la colla a caldo per questioni di tempi di video, ma eh, essendo cartoncino qualsiasi tipo di colla andrà benissimo, anche la semplice colla stick o la colla vinilica bisogna semplicemente attendere che si asciughi. Il pezzettino esterno tengo mezzo centimetro da sovrapporre al cartoncino e il resto lo taglio. In questo modo ho chiuso la fascia. Adesso vado a preparare la parte sopra del cappello, quindi mettiamo un attimo da parte questo. E la colla riprendiamo il cartoncino questa volta vado a tagliare un quadrato che mi permetta di essere un pochino più largo rispetto alla base A questo punto vado a realizzare la fascetta laterale che andrò ad incollare al cerchio della base quello che ho fatto è stato semplicemente disegnare due linee perché la prima sarà la linea di taglio e la seconda quella di piegatura Vado a segnarla prima in modo da rendere questo passaggio più semplice. E adesso vado a realizzare dei piccoli tagli da mezzo centimetro, un centimetro, fino alla piega. Ora vado ad incollare la mia striscia rettangolare alla base quadrata, ma per farlo nel modo più preciso possibile mi aiuto con la base tonda che ho realizzato prima e um, semplicemente vado a poggiare la mia striscia di carta attorno alla base. Mi segno con la matita il punto esatto in cui dovrà arrivare la striscia taglio la parte in eccesso se necessario ricordatevi di lasciare quel mezzo centimetro un centimetro per poterlo incollare sopra l'altro lato del cartoncino e ora vado a versare intanto la colla qua facendo riferimento al segno matita che ho appena realizzato incollo bene anche questo mi aiuterà ad essere un po più precisa che a fare e ad avere meno difficoltà ad incollarlo a questo punto Questo è il risultato. Ora vado a mettere la colla tutto attorno sui pezzettini di carta che avevo realizzato, che ho appena realizzato con la forbice. E poi vado ad incollarlo il più centrale possibile ecco qua, unico suggerimento ricordatevi che la fascia superiore dovrebbe essere circa mezzo centimetro più stretta rispetto alla base inferiore in questo modo andrà a facilitare l'apertura della scatola in questo modo qua ci manca soltanto la nappina da realizzare prendo il mio spaghetto rosso taglio un piccolo pezzettino che mi servirà poi per chiudere lo infilo tra le dita in questo modo e poi utilizzando il rotolo dello spago lo vado a arrotolare attorno alla mia mano in questo modo qua vado a realizzare tanti giri adesso questo filo che avevo inizialmente ehm, tenuto tra le dita lo faccio passare sotto ai fili in questo modo, quindi praticamente giro attorno ai fili con, con questo e li vado a legare tutti assieme i fili dalla mano stringo bene i fili in questo modo non mi scappano più faccio un bel nodino adesso prendo un altro pezzetto di filo sistemo il filo sul tavolo appoggio sopra i fili della nappina e con questo filo qua vado a chiuderli assieme e vado a tagliare la parte finale in modo da togliere tutte le da aprire tutti i fili ok vado ad uniformare un po' le lunghezze per evitare che si sfilacci con il tempo vado a fermare il taglio con l'accendino in questo modo ora prendo un pezzettino di cartoncino nero avanzato e realizzo una sorta di bottoncino rotondo Che mi servirà semplicemente per nascondere la colla e anche questo lo vado ad appiccicare al centro della base quadrata quindi goccia di colla attacco i fili ed infine anche il bottoncino per nascondere appunto la colla e l'attaccatura come tocco finale ho deciso di aggiungere anche un pezzettino di nastro che dà un tocco di colore in più però mi aiuta anche a nascondere l'attaccatura qua incollo il, il nastrino Ecco qua il risultato finito, io credo che sia molto molto carina come idea, lasciate un mi piace al video e condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale, ma adesso tocca a voi, vi aspetto sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se siete finiti in questo video perché vi state per laureare e cercate idee, e niente, con questo è tutto. Io vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao!